Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il volume elettronica. Facile? Capire l'elettronica attraverso la pratica. Solo pratica senza saldare. Autore Paolo Capobussi, editore Libri Sandit. Il volume costa 12,90€. Arduino genuino e elettronica programmabile. Esperimenti originali, divertenti e funzionanti per chi comincia microcontrollori programmabili, schede Arduino genuino, programmazione semplificata verso la robotica. È un volume tutto a colori, ricco di immagini e con un taglio molto pratico. Quindi si impara a fare cose. Si impara l'elettronica direttamente sul campo. Buona visione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie al prossimo video.